Proviamo a vedere insieme come possiamo registrarci al servizio di istanze online per poter inoltrare la domanda per l'esame di Stato. Prima di tutto andiamo sul sito www.istruzione.it e quindi entriamo nell'area istruzione. Poi sulla destra troviamo la voce istanze online e clicchiamo su questa voce nella pagina relativa alle istanze online scorriamo e la parte in basso ci presenta proprio il riquadro relativo alla registrazione premendo il tasto registrazione riportato sotto si accede alle funzioni che permettono di ottenere username e password per accedere al sistema istanze online prima di tutto quindi faremo una registrazione poi riceveremo username, password, modulo di adesione e codice personale. Inserendo il codice personale sul sistema a conferma della ricezione della mail avremo terminato la prima fase che sarà seguita dal riconoscimento in presenza del personale della segreteria scolastica, dalla ricezione di una email di attivazione dell'utenza e da un primo accesso in cui dovremo effettuare la modifica obbligatoria del codice personale. Ma ora procediamo alla prima fase e quindi clicchiamo sul tasto sottostante Registrazione. La pagina successiva ci avvisa che per procedere alla registrazione abbiamo bisogno di una casella di posta elettronica istituzionale, di un documento di riconoscimento valido, carta di identità, passaporto, patente di guida e del codice fiscale. In caso di necessità abbiamo a disposizione anche una guida operativa e ehm, ci si raccomanda anche di ehm, stampare al termine della procedura l'esito della registrazione a sistema utilizzando la funzione stampa disponibile nel menu file del browser in modo da conservare anche una copia cartacea di username e password ma procediamo ora alla vera e propria registrazione cliccando sul tasto procedi alla registrazione. Abbiamo davanti a noi un modulo che ci richiede nel riquadro dei dati anagrafici, codice fiscale, cognome, nome, data di nascita e via dicendo. Non dimentichiamoci però del riquadro in alto a destra che chiede di ripetere ciò che noi vediamo in realtà nel piccolo riquadro sulla sinistra. Si tratta del codice cosiddetto CAPTCHA per evitare lo spam. Quindi noi dovremo andare a ripetere eh, le lettere tutte distorte che vediamo sulla sinistra in questo riquadro in alto a destra, ad esempio in questo caso RH4XV. E poi procediamo con la compilazione dei dati anagrafici nella compilazione sono campi interessanti quelli che ci permettono di ricevere comunicazioni via sms se indichiamo il nostro numero di cellulare e poi il la domanda di sicurezza che ci consentirà di recuperare eventualmente la nostra password in caso di smarrimento. Inoltre, sul sinistra in basso, si trova il tasto conferma. Quando, avete compilato tutti i campi, quando abbiamo compilato tutti i campi, possiamo cliccare su conferma e a quel punto passiamo ad una pagina successiva che ci richiede l'accettazione del modulo di adesione con l'informativa sulla sicurezza per leggere l'informativa clicchiamo su scarica informativa e con calma la andremo a leggere nell'informativa ovviamente sono contenute anche tutte le dichiarazioni di scopo Ehm, le ampiezze della politica, le condizioni generali del servizio, le limitazioni di responsabilità per il Ministero e così via. Adesso ritorniamo sulla pagina di accettazione e confermiamo di aver letto il documento. Solo quando noi confermiamo mettendo il segno di spunta sì è disponibile il tasto avanti per procedere con le operazioni. A questo punto la nostra richiesta di registrazione è stata inserita e per procedere con le fasi successive è necessario premere il tasto Accetto, sempre in basso a sinistra. Successivamente ci arriveranno nella casella chioccioleistruzione.it modulo di adesione compilato in formato PDF, username e password per l'accesso E un codice personale temporaneo inoltre se abbiamo inserito il nostro numero di cellulare ci arriverà anche un codice via sms che eh, servirà per la validazione del nostro numero di cellulare eh, poi eh, ci avvisano che comunque se non ci eh, pervenisse l'SMS, comunque questo non invalida la procedura di registrazione al portale. Il modulo di adesione al portale in ogni caso può essere eh, scaricato anche dal link sottostante, per cui se qualcuno teme di non riuscire a gestire il proprio indirizzo di posta elettronica, può anche scaricarlo eh, in questo momento, cliccando qui sotto in questa scritta piccolina scarica modulo di adesione. Prima di procedere alla fase di riconoscimento presso l'istituto scolastico è necessario procedere alla conferma di ricezione del codice personale temporaneo cliccando all'interno dell'email, stampare il modulo di adesione che deve essere firmato in presenza di personale della segreteria e predisporre una fotocopia fronte-retro del documento di identità utilizzato nella registrazione così come una fotocopia fronte-retro del codice fiscale o della tessera sanitaria che riporta comunque il codice fiscale anch'essa. Una volta acquisite queste informazioni clicchiamo su accetto. La prima fase quindi della procedura di registrazione è stata eseguita correttamente e le nostre credenziali per l'accesso all'area eh, istanza online verranno visualizzate almeno in parte. Nel senso che vediamo subito quello che è lo username a noi assegnato mentre per tutto il resto dobbiamo attendere l'email e l'SMS. Ora... Ehm, questa è la pagina che vedete al titolo Esito registrazione al sistema e quindi è proprio questa la pagina che il, le avvertenze iniziali ci raccomandavano di stampare. Ora io sono all'interno di Firefox ma la funzione di stampa esiste in tutti i browser. Si tratta solo di individuarla. Se usate Firefox, eh, nell'ultima versione si tratta di aprire la tendina in alto sulla sinistra e scegliere il link stampa, la voce del menu stampa. Potete stampare il cartaceo oppure scegliere di stamparvela in PDF se avete questa funzione installata sul vostro computer. così io mi sono fatta anche un pdf, poi magari mi stamperò anche il pdf in cartaceo. Quindi la procedura è conclusa, almeno per la prima fase possiamo salutarci qui, la seconda fase sarà oggetto di un tutorial specifico eventualmente. Arrivederci a tutti!